Radio presenta Lavori in Corso con Stefano Molinari e Luigia Luciani Buon pomeriggio, buon pomeriggio, una notizia che è appena arrivata in redazione Pare, pare, sembra, non è sicuro che Gigio Donnarumma non voglia, ah, non voglia ah, rinnovare il contratto con il Milan Ecco questo, no scherzo, è una battuta, se ne è parlato adesso, mh, è mezz 40 minuti che è uscita la notizia Non si è fatto altro che parlare di questa cosa eh, Luigi Luciani hai rinnovato tu il contratto? Buon pomeriggio Stefano Molinari, come stai? <ride> tutto bene, tutto bene, incredibile. È il rinnovo è automatico. 18 anni e due mesi fa baciava la maglia del Milan, straordinario. Ma lascialo però. fare un adolescente sì. ancora. Sì, sì, infatti, sì. No, Con è, è Raiola che lo è... Praticamente di una comunità di adolescenti sì. che eh, sognerebbero... Sì. Un intero però... quartiere di adolescenti, proprio. Sì, ma della, delle famiglie <ride> bene. Eh, sì. Delle famiglie be bene, molto bene. Mamma mia. No, comunque a me personalmente, lo dico poi chiudiamo veramente il discorso. Sì perché ma... c'è un ospite che attende. Esatto peraltro. però l'idea che uno bacia la maglia e poi dopo due mesi invece dice che non rinnova il contratto con la squadra che ti ha fatto debuttare a 16 anni cioè già, anzi meno di 16 anni e che vabbè ti ha tirato su ma a me dà fastidio. Poi, è il calcio bellezza. Se frega? Vabbè, allora andiamo a salutare grazie perché a poco tempo è con noi Linda Meleo assessora alla città in movimento di Roma Capitale assessora buongiorno buon pomeriggio sì. Mica tifosa del Milan Assessora, no, no, perché non vorremmo averle dato un dispiacere così senza volerlo di aver spoilerato con qualcosa, no, ma comunque parliamo di cose serie. Perché allora, io francamente lo dico subito. Io ho un pregiudizio positivo nei confronti. Delle funicolari, io chiamo Seggio ah, Vieto. Io so lui. anche il perché, cioè, no, assessore, no, glielo parte, svelerò in un altro no, momento. No, basta, che gliel'ho pure detto. Perché ah, perché sta per vado ad abitare casa a, a così, Casalotti Lotti. Sì, va bene. Sì, sì, ne avevamo parlato, ah, vero, vero, vero. Vero. Eh, se lo ricordava. Ma adesso si triplica. Ci spieghi un po'? Allora, guardate, eh, tanto per fare una piccola sintesi, voi sapete che stiamo eh, preparando il piano urbano della mobilità sostenibile, che è un piano che ci programmerà le infrastrutture per la mobilità e ci darà un disegno su quella che dovrà essere la mobilità del futuro a Roma, una mobilità, come sapete, sostenibile, basata su possibilità di spostamento veloce, sul eh, fatto che il cittadino dovrà essere invogliato a lasciare a casa l'auto privata e, e via dicendo. Ecco, in questo piano, eh, che insomma, adesso lanceremo nei, nei prossimi Mesi, su cui stiamo lavorando e eh, andiamo a inserire una serie di opere, una serie di opere su cui abbiamo lavorato da, da, da, da luglio ad oggi e che saranno chiamati dei punti fermi rispetto a tutte quelle che, eh, infrastrutture che sicuramente saranno inserite in questo piano. E tra questa mappatura di eh, infrastrutture sfuggurano anche eh, le, i, i sistemi a fumo, evidentemente, quindi parliamo in particolar modo di quella che già conoscete che è la eh, funga di casalotti. Insomma, abbiamo parlato a più riprese e eh, sapete che abbiamo presentato anche dei le prime evidenze eh, dello studio di fattibilità che eh, Roma Servizi e altri esperti stanno, stanno elaborando e poi prevediamo anche eh, un'altra infrastruttura sul fune e a eh, Magliana e, e ne avrà un'altra che però in realtà è un sistema fune su Rotaglia, quindi di fatto è un mini metro, mh, che andrà a prolungare la linea b della metropolitana, insomma mh, da, da Bucarotta eh, fino a, a Porta di Roma per intenderci. Ecco, quindi crediamo che questi sistemi siano sistemi che possono fruttare molto alla città sia perché ci sono dei vantaggi in termini economici, sono delle infrastrutture che si realizzano a costi ben più bassi rispetto ad esempio a linee metropolitane, ma anche a linee tranviarie, insomma dipende poi dai tratti, sono dei sistemi che possono essere realizzati in tempi molto più brevi rispetto ad altre opere. Insomma sono vista neanche che rispondo perfettamente alla domanda di mobilità di quei quadranti quindi i vantaggi sono molteplici e in realtà c'è anche un vantaggio di flessibilità perché come sapete essendo di fatto una, una costruzione su superficie è anche semplice eventualmente correggerne eh, la, il tracciato o qualora si decida come, come potrebbe essere magari con il futuro tra 10 anni a Casalotti quando magari si deciderà vista l'affluenza, vista la, la, la densità di popolazione in quel luogo di prolungare comunque la, la metrovanza quindi queste sono delle, eh, delle infrastrutture che sono molto versatili e sicuramente eh, mettono anche Roma nella eh, possibilità di eh, sperimentare, al pari di quello che hanno fatto altre città con successo, dei sistemi diversi rispetto a quelli che immaginiamo, quindi la mobilità roma non è soltanto una metro sotterranea, sapete poi che Roma insomma, ha delle problematiche molto specifiche rispetto a quello che c'è sotto, sotto terra, quindi insomma, questo chiaramente ci impedisce di pensare esclusivamente come può essere fatto a Milano, a Madrid, alle metropolitane, ma la, il ferro comunque come dire, è al centro del, del, del nostro progetto ferro che eh, andrà sia eh, con tramite superficie ma anche i sistemi a fune che diciamo fungono da, da contorno rispetto a questo i tempi sono più rapidi giusto? Siamo, i tempi sono molto avere. più rapidi ovviamente di realizzazione sì assolutamente, assolutamente sì, quindi i vantaggi sono enormi sono perfettamente nell'ottica eh, di guadagnare efficacia ed efficienza da queste, da queste infrastrutture diciamo che la cosa importante è che qui stiamo riprogrammando la città sapete che la città negli anni è stata sviluppata in maniera anche abbastanza disordinata rispondendo a logiche spesso diverse rispetto a quelle di una corretta e pianificata uh, espansione e urbanizzazione attraverso questo piano noi vogliamo risistematizzare di fatto gli spostamenti e offrire quindi una uh, primo input che è quello dal lato dei trasporti a cui dovrà seguire dagli altri input anche dagli altri assessorati per ricostruire una città ordinata e quindi per dare una nuova linea di condotta a questa città e città per disegnare quindi assieme anche la, la città del futuro come dico, dico sempre anche sotto il profilo della mobilità. Ecco assessore lei giustamente dice noi programmiamo una città del futuro anche perché è vero insomma che Roma abbia bisogno di un nuovo disegno ne ha bisogno sul, nel, per quanto riguarda il campo della mobilità e anche altri Settori. Ora immagino che chi ci ascolta eh, voglia sentirsi dire qualcosa anche di più pragmatico, anche certo. perché giustamente lei fa un elenco anche nel post che appare eh, sul suo profilo Facebook, ma insomma la notizia è praticamente eh, visionabile ovunque. Funivie, l'abbiamo detto, adeguamento della metropolitana e B. l'ammodernamento certo. della ferrovia Roma Giardinetti, creazione di un collegamento tra metro A e e C e Torverga, trovergata realizzazione di nuove linee tranviarie e l'ha appena detto anche questo. Possiamo dare dei tempi, degli step, dei soldi che verranno investiti per cercare di non andare a guardare troppo al futuro ma proprio per cercare di essere un po' pragmatici? Guarda, io oh, sicuramente voglio iniziare con delle linee tram, anche certo. con eh, dei primi tratti importanti, non eh, enormi, quindi che sostenibili e gestibili anche con risorse non, non eh, così importanti in termini di quantità, come può essere ad esempio un intervento secondo me, fondamentale, quello che, dovrebbe, che dovrà collegare la stazione di Borsina a San Lì si tratta di un eh, passaggio sul ferro, o, com come dire, che è abbastanza in termini di lunghezza, abbastanza contenuto, però dà dei vantaggi in termini trasportistici enormi. E pensate insomma a quale tipo di interconnessione e di intermodalità noi riusciremo a Quindi creare Parliamo di un, un progetto logo... esistente che andrebbe soltanto. Soltanto e magari esatto, Quello è un progetto che è praticamente già pronto E, e quindi adesso dovremo poi interloquire Quando avremo chiuso tutta l'attività Del progetto uh, finale definitivo interloquire poi con gli antifinanziatori Quindi con, con il Ministero e Regione eh, Con i quali comunque abbiamo già Un canale di comunicazione eh, Su quelle che potranno essere ulteriori risorse Da destinare a Roma sia soprattutto per quanto riguarda l'arrivamento e quindi la, mh, il rinnovamento delle stazioni di metro dell'A e dell'A B, e e dell'armamento delle stazioni delle, delle linee metro A e B, ma anche per il discorso tram. Eh, tra l'altro, come dire, eh, sappiamo tutti e anche sulla base delle notizie che ci ha dato eh, anche il, il Ministro, che è molto importante partire dall'esistenza e riconnettere l'esistenza. E quindi questo tipo di piano eh, risponde esattamente anche a questo invito giustissimo del Ministro. Ministero. Ecco, come può essere eh, quello che vi sta dicendo sul tram che collegherà la stazione di Bertina a questa cioè Perché lei eh, dice che diciamo su questo, questo una ci sarebbe almeno una collaborazione ideale tra Ministero e Campidoglio e quindi anche l'arrivo di fondi sarebbe più facile. Assolutamente, assolutamente. Quindi questo è un, eh, è un piano che è pensato proprio per, per dare delle risposte. Eh, insomma è importante, allora, Saranno messaggi 3775-104-500 Buonasera Assessore, io sono con lei se a terra non c'è più spazio bisogna andare in aria brava, ecco questo Claudio che ci manda questo messaggio eh, d'altra parte, io ma lei l'ha mai capito io veramente non l'ho mai capito, giuro eh, non l'ho mai capito, ma perché l'ironia sulla storia del della de, de, de, de, de roba via capo ecco, diciamo così, funicolari non so, faccio il nome tecnico preciso lei, perché io francamente non lo, non lo riesco a capire, abbiamo visto anche dei gli esempi importanti, città del Messico, altre città sì, grandissime che hanno sta roba E mm -hmm. che poi la città deve, eh, probabilmente sarà abituata a, ad avere soltanto delle scelte quasi obbligate di mobilità quindi è chiaro che eh, delle, delle nuove sperimentazioni se così possiamo chiamarle ma non sono poi sperimentazione perché sono sistemizzati più che collaudati eh, in altre città eh, nel mondo è una questione di abitudine e anche un po' come dire... Eh, di abituarsi appunto all'idea di poter usare, utilizzare anche forme diverse rispetto mm. a quelle che abbiamo sempre utilizzato nel tempo. Io sono sicura che quando poi i cittadini arriveranno a utilizzare ad esempio la univea dei catalotti, mi saranno ben contenti e soddisfatti. Posso fare l'avvocato del diavolo? Poi c'è il collega che vuole parlare. Ma diavolo un no, perché no. se Donna Rumma incombe non ti allora, prego. Ma abbiamo detto che no, la professore non è interessata al okay. calcio e tantomeno è milanista quindi insomma possiamo azzardare <ride> questa frase comunque. Magari eh, lo, lo dico a lei assessore ma ecco la domanda arrivava dal collega Molinari si fa fatica ad immaginare probabilmente perché il, il cittadino romano vorrebbe ragionare più su Lichet Nunc sul momento attuale no? allora io questa domanda gliela devo fare ma sicuramente l'avrà la, visto il comunicato relativo a due autisti eh, del servizio di trasporto pubblico che per via del caldo si sono sentiti non, non troppo bene, sono stati portati in ospedale, ovviamente il caldo lo soffrono anche gli utenti del Guarda, voglio aggiungere giusto questo, questo non giustifica lo... il fatto che non si possa immaginare una città migliore, però magari uno ha poca fiducia nelle amministrazioni, non dico in questa ma anche in quelle del passato soprattutto, perché magari possono aver generato una serie di problematiche e dice, senti ma sistemiamo un attimo questa, qua, questa roba qua e poi ci immaginiamo Beh. la funivia Posso sintetizzare così Assessore? Aggiungo giusto una postilla sì, che io importante. oggi ho preso, sono, ho girato con, eh, con i mezzi pubblici e addirittura un mezzo molto nuovo, relativamente nuovo come il tram che va da Piazzale Flaminio fino allo Stadio Olimpico, insomma sì. là davanti, sì. e non aveva l'aria condizionata e si crepava letteralmente, cioè io ho avuto problemi, mi sentivo male, eppure sono anziano ma non anzianissimo insomma, no? Figurati quelli vecchi vecchi come stavano. Io No, sapremo quanto sei anziano, ma stavo, stavo messo male, insomma è curiosa come, no? È quasi insopportabile. Guardate, allora. Faccio un breve esempio sul fatto sul programmare l'attuale, è chiaro che accanto alla programmazione per il futuro si sta lavorando anche su, sull'attuale, quindi sull'ora, su, su, se potessi volere l'errore di non cadere eh, nel, nell'emergenza, se emergenze sono e sono chiaramente all'attenzione eh, de, de, dell'amministrazione e anche dell'azienda che come sapete è responsabile di tutte le, le attività. Eh, è chiaro che l'azienda adesso starà, sta fornendo delle risposte in questo senso eh, io anche ho chiesto delle recidiazioni su, su, sui dati mi sono state date delle, delle indicazioni e poi eh, insomma, è chiaro che eh, sì, due, due testi eh, hanno avuto un file cultural error e questo oh, mi spiace però ricordiamoci insomma, che eh, in, come dire, eh, abbiamo 3.500 autisti e oltre e eh, vanno tutelati vanno sicuramente messi nelle condizioni di, di lavorare in modo migliore possibile e la città va messa nelle condizioni di poter utilizzare in maniera sana e eh, senza rischi i mezzi pubblici, su questo sicuramente l'azienda sta, sta lavorando eh, con tutte le difficoltà del caso, sapete insomma, che Atac è un'azienda che viene da un passato molto molto molto complesso sotto diversi profili sotto il profilo degli investimenti è un parco autobus molto vecchio e abbiamo fatto degli sforzi enormi con una coperta molto corta durante quest'ultimo anno per cercare di, di, di rilanciare il servizio acquisendo nuovi autobus mettendo in circolazione eh, i 45 filobus adesso arriveranno entro fine mese altri 15 nuovi autobus che abbiamo acquistato in, con i fondi di Zubileo eh, è chiaro che il processo è un processo che non può cambiare dall'oggi al domani è un processo che richiede tutta una serie di, di step eh, importanti però ecco su questo eh, l'azienda eh, sta lavorando e io mi auguro che eh, a questo giro ci siano delle risposte eh, che possano essere utili anche da che fa più Assolutamente, guardi le, la, le dia... lancio un, messaggi. un, un messaggio al volo dei nostri ascoltatori per esempio. Eccolo, buonasera Assessora, volevo sapere se la Metro D è completamente accantonata o meno e quando eventualmente se ne risentirà parlare le domanda Renato. Sul discorso uh, linea D, eh, sapete che anche lì c'è stato un problema eh, che nel corso del tempo diciamo, si, è, si è acutizzato, Insomma, vedremo adesso con il PUNC di, di capire anche come coprire quel, quel quadrante in cui era stata immaginata la linea D, quindi se portando avanti questo progetto, progetti alternativi, il PUNC serve proprio anche a questo, a mettere sul campo tutto quello che serve eh, in maniera efficace ed efficiente. Oh, eh, la, le chiedo un'ultima domanda come se fosse una sorta di lancio d'agenzia, no, estate 2017, estate 2018, proiettiamoci tra 12 mesi una cosa che sicuramente potrà essere vista e realizzata in questi 12 mesi Assessore? Allora, noi abbiamo una serie di risorse per l'acquisto di nuovi autobus credo che questa sia la priorità uh, per, per la città in questo momento avere degli autobus nuovi, avere un parco bus finalmente rinnovato eh, sappiamo che negli ultimi eh, anni dieci anni di fatto non sono stati mai acquistati bus, almeno non in quantità tale da poter garantire un servizio alla città quindi l'impegno è proprio questo progressivamente svecchiare questo parco autobus, sfruttando tutte le opportunità eh, che ci sono in termini finanziari a partire da da questi fondi eh, dichiarati a livello statale per mettere a disposizione i nuovi autobus e la famosa gara Constit, ma anche sfruttando le risorse europee, quindi l'impegno di portare da qui l'anno prossimo eh, almeno altri 150-200 autobus. Grazie, grazie, buon lavoro, grazie, buona grazie, buonasera. grazie, grazie. grazie, grazie all'assessora, la città in movimento.